Quando sarai grande, potrai decidere su quali colori ti faranno battere forte il cuore. Noi intanto ti aspettiamo allo stadio comunale per ti fare insieme l'Arezzo. Un kit amaranto per tutti i nati nel 2023, Cicogna Amaranto è infatti il nome del progetto ideato per il centenario dell'Arezzo Calcio e il sessantesimo delle farmacie comunali per festeggiare il comune anniversario. I genitori dei bambini e delle bambine, nate tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023, potranno recarsi in farmacia e ritirare una sacca con il logo dell'iniziativa, una maglietta con il logo del centenario e alcuni prodotti per la prima infanzia la distribuzione dei kit prenderà il via da lunedì 17 aprile nelle farmacie Campo di Marte, Giotto e Fiorentina. In questa iniziativa si vanno un po' a festeggiare due compleanni: quelli dei 60 anni delle farmacie comunali insieme a quello del centenario. Allo stesso tempo. Uh, si sì, dà un imprinting a quello che è il nuovo nascituro, soprattutto si cerca di, di dare anche qualche maggiore impulso a quelli che sono gli ultimi numeri, perché guardando quel per 2022 i dati delle, delle, nuove, nuovi, delle nuove nascite erano, due fosse il dato più basso, assoluto, eh, sì. più di 580 nuove nascite. Tutti i nati nel 2023, quindi i genitori dei nati nel 2023, potranno presentarsi dal lunedì prossimo, che è il 18-17, presso, sì, vabbè, lunedì 17, presso eh, la farmacia 1, che è quella di Campo di Marte, la, la centrale, la farmacia 3, che è quella di Via 18, e la farmacia 4, che è la nuova farmacia di Via Ferentina con un certificato di nascita eh, rilasciato dal Comune di Arezzo che è facilmente revedibile anche online, insomma non ci vuole tanto, e riceveranno un cadeau, come si diceva prima, quindi questa eh, bag, si dice così, con dentro eh, una magliettina del, del, dell'Arezzo della Calcio e dei prodotti per l'infanzia messi a disposizione appunto dalla, dalle farmacie comunali. Ti fare una squadra, ok, sono di Arezzo, tifo la squadra della mia città, il tifoso è, è, è l'anima no? del calcio, dello sport in generale, però il tifoso diciamo vede un po' col barocchi, no, io voglio vincere, tifo la mia squadra, il senso di appartenenza è qualcosa di più profondo, perché io posso ti fare... Posso ti fare per varie regioni, ma sentirsi parte di un qualcosa è qualcosa di più. Quindi, in questo caso, partendo dai bambini, dai neonati, perché qui siamo proprio, si parla delle cicogne amaranto, quindi proprio i, i neonati, e di conseguenza le famiglie crea senso di appartenenza.